Ciao, sono Erika, sono arrivata a Shanghai circa tre mesi fa, perché sono arrivata ad ottobre e ho iniziato a lavorare in un'azienda, il motivo per cui ho svolto il mio stage e, diciamo che inizialmente è stato un po' altalenante perché bisognava un attimo ambientarsi a vivere a Shanghai, a relazionarsi con i cinesi, essere abituati un po' a parlare soltanto la tua lingua, invece arrivato in Cina devi far fronte all'inglese, devi far fronte al cinese, a volte un po' tutto misto ma, um, L'approccio è stato molto positivo perché comunque i cinesi sono, sono un po' chiusi, molto diversi rispetto a noi, però sicuramente molto più timidi, però si riesce a collaborare perché hanno quello spirito di iniziativa, hanno sempre quella voglia di imparare e soprattutto di fare gruppo, quindi eh, a volte ci si sente un po' estrani, ma a volte ci si sente in casa. L'approccio è stato, come dicevo, molto positivo, sicuramente la realtà di Shanghai è molto sfidante, anche se è molto difficile, perché bisogna un po' rapportarsi con tante diverse soprattutto etnie dove a volte ti senti spiazzata, a volte dici forse era meglio stare a casa, mentre altre volte dici no va bene, per fortuna sono arrivata anche perché comunque sai di non essere sola, anche perché sai che per ogni qualsiasi dubbio basta chiedere al team e allora sei, hai risolto il tuo certo problema. Quindi il mio lavoro è già stato fatto. E a lavorare in azienda con i cinesi è un po' difficile, soprattutto perché loro parlano il cinese, sono in strama maggioranza e loro parlano soltanto il cinese e tu devi cercare comunque di integrarti. Però alla fine, quando ogni qualvolta chiedi spiegazioni, loro non fanno altro che assecondarti, aiutarti, e anzi sono anche curiosi su come vivi nel tuo paese e tutto il resto. Avere progetti per il futuro, non lo so, lavorare a Shanghai o altrove, non lo so, momentaneamente mi aspetterò un nuovo stage in Italia e dopo, non lo so, penserò di laurearmi e poi vedrò le nuove opportunità che la vita ora a firmi.